Simone Rossi, CEO di Gateway.com, a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Allora Simone, un commento a margine dell'evento? È un evento sicuramente molto, molto interessante, anche perché per le relazioni che si possono trovare qua, appunto, come il nome dell'evento, Sinergie, e qua si respira veramente aria di, di, di collaborazione, comunque di collaborazione, di networking che è sicuramente molto, molto importante per trovare una linea comune per poi insomma crescere nel modo giusto. Bene. Allora Bene. gli stranieri comprano in Italia? Caspita si scomprano. sì, sì come, come abbiamo visto nel, nel mio intervento i numeri sono, sono sicuramente sempre in forte crescita eh, sia i numeri del mio portale di, di gateway.com ma anche poi supportati da sia dati Istat che dati di eh, altre eh, diciamo, aziende comunque di, di, di dati che ci sono fonti autorevoli, esatto, grazie per la parola e il suggerimento. Eh, quindi assolutamente sì, però è un mercato dove noi ci dobbiamo un attimino credere ma più che al mercato dobbiamo credere a noi come Italia come paese dà un'enorme un capacità attrattiva verso gli stranieri, è sicuramente il paese più bello al mondo, questo lo dico comunque con cognizione di causa e abbiamo una capacità attrattiva che eh, è enorme. Gli stranieri amano l'Italia, però dobbiamo trovare il modo di proporci, di far capire che possono venire qua anche ad acquistare le case, non soltanto in vacanza, ma che c'è un mercato immobiliare che è sicuramente alla loro portata, che può offrire. Ho occasioni, comunque, offerte per tutti i gusti, perché posso soddisfare davvero tutti i gusti, da, da quelli più, diciamo, altolocati quindi immobili di, di grandissimo pregio, anche immobili ci sono delle offerte immobiliari, ad esempio giù al sud, in zone più rurali, dove con 20-30 mila euro puoi comprare, comunque, degli immobili magari da ristrutturare, però, sicuramente queste occasioni qua ci sono. Un consiglio, un consiglio per la gente immobiliare che vuole esplorare il mercato degli acquirenti stranieri. Da dove partire? A parte l'abbonamento a gateway.com? A parte quello, ma comunque è iniziare a proporsi, iniziare a proporre una, una scelta abbastanza variegata, cercare di capire dove poi l'interesse si può concentrare e puntare su quello. Ma veramente il consiglio che do è di crederci, quindi non fare quelle prove tocca appena appena l'acqua con un ditino, vediamo se è calda o giusta, va bene, poi va avanti. No! È un mercato che c'è, è una cosa concreta, bisogna crederci e trovare la strada giusta per portare a casa il risultato, che sicuramente arriverà. Grazie mille a Grazie Simone a Rossi, CEO e founder di Gateway.com.